Paola. Peraltro, no, tu non sai, Paola, che il caffè che noi abbiamo a studio, tanto a Montorotondo quanto... Il nome uh, mio? Eh, il caffè biondi, quindi io ti lo penso so, tutte le volte che prendo il caffè... Ma lo so, l'ho visto, ce l'ho incorniciato, io ho preso apposta. Ma da noi... Non l'hai visto. Rompo il computer. Da noi l'hai visto? <ride> visto non sì, Non l'avevi mai visto? Durante <ride> una lezione ho detto, ma che è questa cosa? Dico, da dove l'hanno preso questo Fantastica. qui? <ride> sì, sì l'ho visto. Senti, visto che, che... le pompe funebri, ci sanno, ah, Giusto, giusto. <ride>